buongiorno, so che tu vuoi lasciare andare la paura di volare naturalmente e per sempre e se ti puoi anche divertire nel processo ancora meglio e se si può fare tutto questo velocemente super super meglio magari hai paura delle turbolenze o forse hai paura dell'altezza o forse hai paura di sentirti chiuso in un posto stretto e di non poter scappare Tante persone mi dicono adesso che hanno paura anche dei virus, dei germi, hanno anche paura di ammalarsi. Quindi tutta questa storia di prendere l'aereo diventa un'ansia. E razionalmente anche se tu sai che viaggiare con l'aereo è un modo, un mezzo molto più sicuro rispetto ad altri mezzi come per esempio l'automobile o il treno, saperlo razionalmente non ti aiuta. Se tu Potessi essere aiutato dalla tua mente razionale, non saresti in questo momento qua ad ascoltare la mia voce, a guardare questo video e a cercare un modo naturale per lasciare andare per sempre questa tua fobia. E io so che tu ci puoi arrivare, se veramente vuoi superare questa paura e se vuoi lasciare andare questa fobia e tutte le altre piccole fobie che sono collegate a questo, l'unica cosa che io ti chiedo di fare è Numero uno di mettere il tuo nome e la tua mail in questo box che trovi vicino a questo video. Immediatamente riceverai una meditazione, la meditazione della via del Meraki e una visualizzazione che ti aiuterà a immaginare questo viaggio dall'inizio, quindi da quando sei a casa, fino a quando arrivi alla tua destinazione senza nessun tipo di ansia, senza paura, anzi godendoti tutta l'esperienza. Il processo della via del Meraki è un processo molto semplice, fatto di tre passi e ti aiuterà proprio ad arrivare esattamente lì dove vuoi senza prendere farmaci, senza imbottirti di alcol e di chissà che altra cosa. La seconda cosa che tu riceverai una volta che sarai iscritto è un semplice form dove tu metterai il tuo nome un po' di informazioni che io ti chiederò prima di fissare un appuntamento completamente gratuito con me dove io ti farò delle domande e scopriremo insieme la radice della tua paura. Insieme potremo lavorare in una maniera molto semplice e naturale sia in una giornata sia in varie piccole sessioni per lasciare andare completamente e per sempre di una maniera sicura e anche molto divertente questa tua paura. Sei pronto? Sei pronta? Non vedo l'ora di sentirti e di parlare con te. Ciao ciao!